Oh, come va? Tutto bene? Ah, oggi non vi porto in spa, no, vi porto in radio, no, vi porto a fare shopping, o meglio, in realtà io l'ho già fatta shopping, quindi vi porto a vedere tada, che cosa ho comprato perché, perché ho detto, caspita, ho fatto il cambio stagione, eh sì, perché dall'inverno si passa all'estate e dovevo rinnovare un po' il guardaroba perché sapete che noi donne alla fine siamo così, c'è sempre qualcosa che non va, non ci va più bene, non ci piace più tanto, insomma, allora ho detto va bene, oggi vado, compro qualcosina e vediamo se anche voi, insomma, può piacere quello che ho acquistato. Allora partiamo, beh, da una classica maglietta bianca, eh, questa va bene con i jeans. Eh sì, perché secondo me l'abbigliamento perfetto è t-shirt bianca e jeans poi un'altra cosa che ho preso è qualcosa di meno diciamo così sportivo forse un po' più casual ed è guardate che bella questa questa camicetta esatto neanche troppo lunga anzi corticina di cui il colore come vedete sta bene anche con i pantoli, pantaloni che ho indosso oggi e quindi questo diciamo che è una cosa un pochettino più casual e poi finiamo con una che può essere usata Boh, forse anche in qualche serata magari qualche cena ci sta non solo cena ma anche fare una passeggiata magari sul lungomare il colore ci sta anche bene con il mare ma l'ho preso soprattutto perché al di là che abbia le maniche lunghe ma è leggera insomma mi piaceva, mi faceva impazzire guardate che bella, a parte il solito incrocio ma mi faceva impazzire perché secondo me questo azzurro e questo color salmone Proprio così stanno benissimo, per cui insomma non lo so. Che ne dite voi? Insomma, vi piacciono i miei acquisti primi? E eh, acquisti, ho dovuto lasciare in realtà dei jeans. Un'altra camicetta, giacchina molto interessante, bianca eh, Che si abbottonava anche in modo diverso Ho provato dei vestiti Dovevo comprarmi una cintura Eh sì, lo so, direte voi Questa non ha più niente nel guardaroba eh, Ma c'è sempre quel buchino nel guardaroba Che deve essere praticamente occupato E vuoi che io non lo occupi? Va bene, dai, questo era per farvi un saluto e per dire come sempre che insomma andremo a raccontare un po di cose interessanti mi piacerebbe scoprire anche qual è il vostro guardaroba e soprattutto che cosa Cambiate ogni anno se cambiate qualcosa e qual è il vostro colore preferito, perché secondo me voi ne avete due, o il blu o il marroncino, di lì non vi sbizzarrite, invece l'estate è fatta anche per usare e usare tanti colori. Vabbè, vedremo prossimamente come ci vestiremo. Intanto un bacio, ora vado? Sì, mi tocca. Devo tornare a casa? Eh, io sarei stata ancora delle ore, ma mi hanno cacciato perché chiudeva, non c'è più nessuno. Ciao! Eh, niente si torna a casa va bene così eh, la giornata di oggi è, è terminata almeno con lo shopping poi eh, non è che sia shopping compulsivo ma insomma dobbiamo dire che ogni tanto mi lascio prendere la mano e vabbè vorrei prendere di tutto e di più ma poi alla fine devo fare anche i conti non solo con l'argent come si dice ma fare i conti anche e soprattutto con quanta roba ci sta nel, eh, nel guardaroba e se non cambio guardaroba diciamo che forse mm. ma sapete perché? perché io sono anche di quelle che non butta mai via niente nel senso che dice sempre ma sì questo lo tengo metti mai potrebbe sempre servire insomma una cosa l'altra l'altra e quindi poi ecco perché tutto si ammassa e diventa difficile anche separarsi dalle cose. Sì, lo so, in questo sono un pochettino, come si dice, troppo, troppo legata alle mie cose, non riesco proprio tanto a separarmene. Va bene, alla fine ci sta. So. Ricordatevi di eh, così dirmi qual è il capo magari che avete cambiato quest'anno nel vostro armadio è quanto siete anche shopping compulsivi mettiamola così e quello è il vostro colore preferito di abbigliamento che avete principalmente nell'armadio e poi via alle danze come si dice e agli acquisti perché, perché è bello eh comprare mm -hmm, ve lo dico io ma è bello stare insieme e raccontarci tante cose mi raccomando cioè le luci dovrebbe essere più su, il quadratino più su, acceso a destra oh, non so, ho dei dubbi ah tra l'altro segna anche rosso, mi sa che devo anche fare benzina perché sennò poi me la faccio a piedi a casa adesso poi mi fermo, facciamo benza Quasi, eh? Sono quasi arrivata al distributore, mi fermo, faccio benzina, anzi diesel, non devo sbagliarmi, e poi riparto per, verso casa. Adesso io so già che questa parte è ecco, pronta, guarda dove vai. diesel una volta odiavo a far benzina poi dopo ho imparato a farla e quindi va bene così mi piace, va bene, scendo soldi vado metto Non entra! E eh no, è per i un cazzo! Ho sbagliato! Ho sbagliato! E adesso i soldi? Mi ho detto che mi piaceva fare benzina, ma non lasciare i soldi agli altri. Cacchio, stavo parlando con voi, non ho guardato, ho messo la pompa tra quella dei camion, e così non c'entra. Adesso devo aspettare 6 minuti per il rimborso. E allora, siccome ne avevo messi tanti, adesso non ho più soldi, metto solo più pochi, pochi, pochi, pochi, pochi. Adesso sentite con me. Altre pompe. La 4, anche perché la 3 è ancora in allocazione, devo aspettare il codice rimborso. Va bene, la 4, vado speriamo sia la volta buona. Ed è pure diesel quindi non ho sbagliato, no. Anche perché una volta, presa anche lì dalla velocità, dalla, vai, so, dalla foga di fare benzina, ho messo la benzina il diesel, meno male che mi sono accorta quasi subito no, ho finito. 20 euro sono andati mi sono accorta quasi subito e così l'ho tolto e poi ho detto al tizio del distributore ho detto no ho messo la benzina e il diesel. Adesso mio marito mi sgrida. Cosa faccio? Poi impallo la macchina e lui mi ha detto: Vabbè, se ne hai messa poca, poca, poca. Ed era solo due euro perché mi raccolto subito. E lui mi ha detto: Va bene lo stesso, anzi, per dirla tutta va bene perché pulisce anche un po' quello dove c'era la benzina e il diesel. Quindi non hai creato casino. E lui mi ha detto Meno male, per una volta ce l'ho fatta. Però questo veramente, 50 euro, ma si può così, ma non si può. Vabbè, vado ad aspettare il codice rimborso e poi domani tornerò a farmi dare i soldi. Se non avrò più una tontola. Cioè, eh, ma parlare con voi, eh? Provo. Provo. Cavolo, no, non sono ancora passati sei minuti. Mangio qua cena per aspettare il rimborso. Cavolo. No, ragazzi, ce l'ho, il foglio. Allora, vado così perché sono senza occhiali non leggo. Istruzione per il rimborso di questo impianto, prendo il terzo rimborso, se vede istruzioni sul terminale, codice rimborso. Ok, vado, stop. Rimborso. Codice rimborso. Ma quanto rimborso codice? 8 ok 20 secondi. si 3 no adesso mi dice rifornirsi no no triste perché ho sbagliato un'altra volta io non ho capito, scusate che mettevo il codice <ride> rimborso lui mi lasciava un biglietto e io domani venivo qua col biglietto e mi riprendevo i miei 50 euro invece no, Non mi ridava subito dovevi mettere la pompa dove poterti rifornire io ho rimesso l'altro e quella dei camion non posso fare. adesso aspetto 6 minuti ancora Vediamo se ce la faccio questa volta, però metto la pompa qua, eh. giuro. E se non ci sta nel serbatoio la benzina, vabbè, vabbè, ce la posso fare. <ride> Tanto aspetto. A me piace la benzina tantissimo. Vabbè, potrei prendere qualche. Non lo la macchina andare via in bicicletta, sicuramente non ho bisogno di, ho bisogno di eh, benzina o diesel. Vabbè, la bicicletta con la borraccia, lo zainetto, ho tutto, sono a posto, non ho problemi. E io non ho fame, no. sapete cos'è? È la maledizione dello shopping compulsivo, è <ride> quella, ve lo dico io. 10, 79, 72, 83, 409. <ride> allora, oh cazzo, è partito! Si sì, è staccato! Perché? <ride> il signore mi ha preso per pazzo vado Ce lo posso fare questa uh -huh. sì. sì. volta vittoria adesso c'è da sperare che ci sia tutta nel serbatoio e poi si è tutto a posto comunque il signore l'ho detto eh. c'era un signore che aveva già benzinato il camion e mi ha chiesto la ricevuta che ero uscita insieme al mio codice rimborso e gli ho detto questa è la sua questo è il mio codice rimborso per la seconda volta <ride> Io ma ce la posso fare si dice non c'è due senza tre il quattro viene da sé ma direi che questa volta passano due e va bene così ci siamo quasi va bene ok, okay. fatto fatto l'importo c'è guardate l'importo c'è Ok, lasciamo scolare, non so, mi hanno sempre detto che bisognava lasciare scolare. E poi... Mangi nere! Che sigaretta! Ragazzi ce l'ho fatta, saliamo e andiamo a casa. Ciao! Questi? Così li tengo così, per ricordo.